Allora, quando vuoi, silenzio in aula. Nome. Federico. Luca. Nome della compagnia. Delle frottole. La compagnia delle frottole. Qual è il tuo personaggio nello spettacolo? Il conte. Ambrogio, il padrone della locanda. Dove sarà lo spettacolo? Asti. Ad Asti, al palco 19. Qual è il titolo dello spettacolo? La locanda del migrante. La locanda del migrante. Chi è il più bravo di voi due? Io. E io. Chi è il più comico? Io. Io, logicamente. Chi è il più bello? Io. Mm, io. Chi sbaglia di più? Lui. <ride> Lui. Visto che siete attori, fatemi vedere qualche espressione. Iniziamo. Triste. Felice. Arrabbiata. Innamorata. Convinci il pubblico a venire allo spettacolo. Venite, venite! Venite che sarà bello, sarà meraviglioso! E poi c'è Federico. Di qualcosa!